Zombie Apocalypse, Allora ciao ragazze ciao a tutti e a tutti eh, Nuovo video eh, Scusate se mi sono girato un attimo Ma se vuoi, chiuso, la, chiuso la finestra Allora nuovo video Di auguri buona befana a tutti E buona befana a tutte eh, Allora eh, Prendo la palette con quale Mi sono truccata stamattina perché non so se potete vedere vabbè intanto faccio vedere che trucchi ho usato che ombretti ho usato storm ovvero questo storm questo qua e poi ho usato tactic questo bellissimo adoro della palette collection Je jewel collection deluxe questa bellissima poi come puro cacao, che adesso tra poco me lo metto dopo mangiato perché tra poco mangio. Questo della Bio Provenzali. E come terra bronzer ho utilizzato questa qua. Questa che è bellissima. È una terra che mi trovo troppo bene questo bronzer, vedete? Molto buono, sì. Io questa luce non so perché, ma non mi ci trovo, d'accordo, vabbè, questa comunque, vedete? Sì e niente, i pennelli io ho utilizzato questo che non so questo qui ho sfumato con tanti pennelli non sto a dirvi quali, comunque questo è il pennello che ho sfumato io per la, la terra un po' sfumata così alla cavolo, ma andavo di fretta perché tra poco ho ospiti, non mi sono appena svegliata giuro, però avevo intenzione di darmi una risvegliata comunque una bella botta di vita. Allora, eh, maschera non messo, io non so cosa dirvi, più che altro mangiate, eh, non pensate troppo a rimorsi dopo aver mangiato, nel senso non pensate di aver mangiato abbuffatamente perché tanto poi si va a fare un po' di movimento e nulla, buona a tutte. Mangiate quanto volete, non vi preoccupate se mangiate troppo e, e niente, quindi io vi saluto, vi auguro una buona giornata e buona vita a tutte, ciao! Ah, un'altra cosa, ci tengo a precisare che dopo di questo video ne farò un altro appena il telefono lo rimetto in carica, quindi ciao, a dopo! Anzi al prossimo video Ciao mettete un bel like Se vi è piaciuto questo video Commentate iscrivetevi E perché no attivate la campanella Ciao